Nel triangolo ABC traccia la mediana CM e prolungala ad un segmento MD congruente a CM. Congiungi D con B e con A e dimostra che AC è congruente a BD e che CB è congruente ad AD. Allora quindi iniziamo a scrivere le nostre ipotesi. E disegniamo la nostra figura. Non essendoci aggettivi il triangolo sarà scaleno. Traccia la mediana CM. Quindi prendiamo il punto medio del lato AB e uniamo il punto medio col vertice C. Avremo che AM ed MB sono uguali, quindi questi inseriamo nelle nostre ipotesi AM uguale MB. Prolunga la mediana di un segmento MD congruente a CM. Quindi cosa facciamo? Allunghiamo la nostra mediana e MD sarà congruente a CM. Questo lo inseriamo nelle nostre ipotesi. Congiungi D con B e con A. Congiungiamo D con B e D con A. Dimostra che, quindi tesi, AC è congruente a BD e devo dimostrare anche che CB è congruente a ad, AD. Dimostrazione. Cerchiamo degli angoli uguali accanto a questi segmenti che mi ho trovato uguali, quindi in questa zona qui. Troveremo di uguali gli angoli AMD gli angoli CMB perché sono opposti al vertice. Quindi AMD uguale CMB perché opposti al vertice. E la stessa cosa per gli altri due angoli, cioè AMC e DMB. AMC è uguale a DMB perché sono angoli opposti al vertice. Abbiamo quindi i triangoli a 2 o 2 uguali. Ve li segno questi due con un pallino perché? perché hanno in comune due lati e un angolo e questi altri due con questo pallino rosso saranno uguali perché anche loro hanno in comune due lati e un angolo scriviamolo il triangolo AMC uguale al triangolo DMB per il primo criterio stessa cosa per il triangolo AMD e il triangolo CMB noi sappiamo che quando due triangoli sono uguali Tutte le loro componenti saranno uguali a 2 e 2. Quindi in questo caso cosa troveremo? Il terzo lato, quindi AD uguale al terzo lato CB e il terzo lato AC uguale al terzo lato DB. Praticamente la tesi. E abbiamo trovato AD uguale CB e AC uguale BD.